Eccoci, dovremmo essere live. Buonasera a tutti. Diamo ancora i canonici 3-4 minuti alle persone per collegarsi. Buonasera, Vincenzo, benvenuto. Buonasera, Matteo. Buonasera, Emanuele. Come state tutti bene? Buonasera. Tutto bene, bene, mi fa piacere. Tutto bene anch'io. Un po' di caldo, questa fa milanese. <ride> Ho l'aria condizionata onestamente a Manetta. Almeno rinfresca un po'. Buonasera Carla, benvenuta, mi fa piacere vederti. Buonasera Machilde, la mia super sponsor, ciao. Ancora un minutino, diamo tempo agli ultimi ritardatari di collegarsi con noi ed assistere alla presentazione di questa stasera di questa sera, scusate, mi sono presa una papera. Gioia, buonasera, benvenuta. Ok, inizialmente eh, comincio col dirvi che nel momento in cui inizierò a le slide non vedo più i commenti qui della della sala quindi gentilmente se potete attendere la fine della presentazione per fare le vostre domande non vi preoccupate verrà lasciato il tempo proprio lo spazio alle, alle domande sarò qui eh, con voi per rispondervi ciao Alessandra buonasera benvenuta per chi ancora di voi non dovesse conoscermi, io sono Francesca Matteo, business partner e comproprietaria della eh, piattaforma Gigo S da circa due anni. Ok, direi che possiamo iniziare, vado a condividere le slide, confermatevi gentilmente che vedete tutti e che l'audio è buono. Così iniziamo. Dovreste vedere prima una serie di quadratini sempre più piccoli del mio schermo e poi la pagina con un'immagine di fianco il mio volto. Sentite bene tutti? Ok, perfetto, allora iniziamo. Perché siamo qui oggi? Per farti conoscere un'opportunità in cui tu, insieme a noi, puoi essere protagonista. La tecnologia è in continuo sviluppo e aggiornamento, ci lasciamo sopraffare subendo gli eventi, dove oggi ormai sempre più posti di lavoro vengono sostituiti da algoritmi e robot, o troviamo una soluzione. Noi la soluzione l'abbiamo trovata, un piano B prestigioso e tecnologico, la piattaforma Gigos. Vi siete accorti no, che il mondo è cambiato? Nel mondo del lavoro oggi si sta vivendo una forte crisi che si traduce in pochi posti di lavoro, retribuzioni molto basse, meno tempo libero e tanto stress. Abbiamo sempre meno tempo per dedicarci alle nostre famiglie, alle nostre passioni e vivere l'unica vita che meritiamo realmente di vivere. Oggi però le tecnologie ci offrono l'opportunità di essere più liberi e generare quindi guadagni slegati dal nostro tempo. Viviamo infatti un periodo storico di grandi possibilità dove una semplice informazione può cambiare la vita delle persone. Si parla infatti di smart working, il lavoro agile, no? ovvero la possibilità di lavorare ovunque si voglia grazie a una connessione a internet con un computer, un tablet o uno smartphone. La piattaforma Gigo S offre a tutti l'opportunità di possedere oro 24 carati di massima purezza. Ma sapete tutti qual è la differenza tra l'oro 18 carati e l'oro di 24 carati? Allora, per intenderci, l'oro 18 carati è quello che noi troviamo nelle gioiellerie, quello che per poter essere lavorato e quindi creare i gioielli che conosciamo, viene legato con altri metalli minori. L'oro 24 carati invece è l'oro di massima purezza, quello che troviamo nelle pipite, per, dire, per intenderci che poi vengono fuse e vengono creati appunto i lingotti d'oro. La missione della nostra società innanzitutto da oltre dieci anni la società ha concentrato tutti i suoi sforzi sul raggiungimento di un unico obiettivo, la sicurezza finanziaria per tutti i suoi clienti e partner. La sicurezza finanziaria infatti è il fondamento della prosperità e del successo, è libertà e fiducia nel futuro ed è la possibilità di permettersi tutto ciò che vogliamo. L'oro quindi è il fondamento della sicurezza finanziaria. Ma perché l'oro? L'oro è protezione per il futuro, a lungo termine, per persone, aziende e interi paesi. Durante periodi di crisi come quello attuale, vediamo che i risparmi, le proprietà e i posti di lavoro sono sempre più a rischio. Solamente l'oro conserva il suo valore eterno ed offre a tutti enormi vantaggi. Noi infatti lavoriamo con l'oro perché è un bene rifugio affidabile. È una moneta universale, indipendente dai governi e da ogni tipo di sistema bancario. Ma perché oggi è necessario detenere l'oro 24 carati? Innanzitutto se confrontiamo il suo valore negli ultimi vent'anni, possiamo vedere che il suo prezzo è cresciuto più del 550%, ma infatti come in questi ultimi anni le banche centrali di diversi paesi del mondo stanno acquistando oro. Negli anni 2000 un'oncia d'oro, che sono circa 31 grammi, valeva all'incirca 300 euro. Nel 2020-21 un'oncia d'oro vale all'incirca 1600 euro. Quindi sempre di più la gente è convinta che l'oro è un'alternativa redditizia alla carta moneta. E non dobbiamo dimenticarci dei suoi enormi vantaggi fiscali, perché ad esempio in base alla legge del 17 gennaio del 2000, è un prodotto esente da IFA. Che cos'è la piattaforma Gigo S? La piattaforma Gigo S offre a tutti l'opportunità di guadagnare gli ingotti d'oro 24 carati ed è un progetto creato per cambiare l'industria del mondo del commercio e dell'oro in tutto il mondo e realizzare così un'efficace interazione tra gli acquirenti e, non, e i negozi d'oro. La piattaforma si, si basa su un modello di business innovativo che ha contribuito al successo di grandi brand come Amazon, Netflix, Uber, Airbnb, Booking e tanti altri. Chi di noi non ha mai fatto acquisti su Amazon, noleggiato dei film su Netflix, utilizzato Uber o ehm, prenotato una vacanza su Booking? No. La piattaforma offre comunque dei servizi esclusivi per acquastare e guadagnare oro nel modo più sicuro, vantaggioso e conveniente. Ci sono delle funzionali, funzionalità speciali che vengono suddivise tra le funzionalità per i clienti abbonati e per i business partner. Andiamo a vederle nello specifico. Innanzitutto per i clienti abbonati abbiamo quattro tipi di sottoscrizioni, una sorta di abbonamento che... Um, permettono a ciascuna di loro l'acquisto di un determinato quantitativo in grammi di oro, hanno durata 12 mesi, danno delle garanzie, come vi dicevo prima, di BLEZZO bloccato per 14 giorni e hanno un prezzo eh, in euro più IVA. Per i business partner queste quattro sottoscrizioni danno inoltre accesso a quattro tipi di business cluster che non sono nient'altro, diciamo che delle tabelle contabili in base alle quali vengono calcolate le, le ricompense per i business partner, ma questo lo vediamo nel dettaglio più avanti. Uh, da un luglio del 2019, quindi circa uh, due anni, l'azienda ha inserito due ulteriori strumenti, che sono il timeshift e il fixing. Tutti per creare, preservare e accumulare ricchezza per quanto riguarda i clienti di G2S e i propri business partner. Allora, il time shift dà la possibilità di acquistare l'oro in parti. Come? Allora, noi sappiamo che non tutti hanno la possibilità di acquistare grossi quantitativi a livello di peso di oro in un'unica volta. La piattaforma G2S permette con una sottoscrizione sottoscrizione di questo strumento di ottenere un lingotto da 100 grammi acquistandone parti più piccole o 10 da 10 grammi o 20 da 5 grammi per poi scambiarle alla fine con un unico lingotto da 100 grammi al momento dello scambio a seconda se si è scelta la rateizzazione di 10 lingotti da 10 grammi o di 20 lingotti da 5 grammi si otterrà in regalo, proprio per coprire eh, l'aumento del valore dell'oro che è costante nel tempo, un ulteriore lingotto da parte dell'azienda che nel caso delle 10 pagamenti da 10 grammi è di 5 grammi, nel caso dei 20 pagamenti da 5 grammi è di 10 grammi. Niente male, vero? Invece per quanto riguarda il fixing è sempre un accordo Ehm, preso con l'azienda grazie al quale si ha la possibilità di acquistare sempre in parti un lingotto di 100 grammi ma come? Innanzitutto sottoscrivendo l'accordo e effettuando il pagamento del primo lingotto di almeno 20 grammi, poi si sì, eh, susseguono ulteriori pagamenti fino ad arrivare a un totale di 100 grammi pagamenti inferiori All'ultimo pagamento verrà eh, detratto il costo della sottoscrizione a garanzia dell'aumento di prezzo, del valore dell'oro. Quindi anche in questo caso vi è uno sconto, se si può dire così, e, ed è una eh, opportunità che solamente la piattaforma Gigo S dà, quindi non sottovalutatela assolutamente. Si ha la possibilità anche di recedere da questi due tipi di contratti, di strumenti, non vi sono costi di penalità, semplicemente i lingotti acquistati fino a quel momento si potrà decidere o di farseli spedire al proprio indirizzo o di conservarli presso, gratuitamente presso il cavo aziendale. Quindi riassumendo... La sottoscrizione alla piattaforma G2S fornisce l'accesso a servizi e funzionalità avanzate, ovvero l'acquisto di oro scontato ad un prezzo speciale. Si parla di ben l'8% in meno rispetto agli altri negozi di oro. Il prezzo dell'oro bloccato per 14 giorni. Garanzie speciali di transazioni sicure e il canonico diritto di recesso, quindi noi abbiamo 14 giorni di tempo per decidere se continuare a procedere con la nostra sottoscrizione oppure se eh, dire all'azienda ah, ho cambiato idea e voglio indietro i miei soldi. La custodia gratuita dell'oro acquistato appunto è nel cavo di sicurezza certificato aziendale, informazioni finanziarie sul mercato dell'oro, e la possibilità di fare piani di acquisto di oro con pagamenti rateali. In più, per quanto riguarda i business partner, avremo accesso a formazione online gratuita, e sottolineo gratuita, perché formazioni di questo tipo di solito costano diverse migliaia di euro, anche per poche ore, con sistema, metodologie e migliori strategie. E accesso di strumenti di marketing esclusivi quali il goal set il fractal e la leadership ma il business partner chi è sei una persona in cerca di un lavoro o magari un lavoro ce l'hai però non ti senti completamente appagato per quello che svolgi non hai una retribuzione secondo te equa rispetto alle mansioni che svolgi o ancora Vuoi aumentare e incrementare le tue entrate? Beh, in tutti questi casi puoi diventare un business partner e cominciare a costruire e sviluppare la tua attività utilizzando le funzionalità della piattaforma al 100%, sviluppando così il tuo business dell'oro in tutto il mondo. Quindi ogni cliente abbonato può scegliere di diventare business partner e promuovere i prodotti della piattaforma in cambio di un compenso le attività commerciali che promuove con successo. La, il business partner è dunque una persona che accetta un accordo di business partnership sulla piattaforma, contribuisce attraverso un buon passaparola all'espansione della propria rete clienti, riceve un compenso sotto forma di unità bonus per il lavoro svolto e partecipa a eventi VIP, conferenze aziendali, seminari di formazione e crociere d'affari promossi dall'azienda. L'accordo di business partnership permette al business partner di accedere mm. agli strumenti esclusivi della piattaforma che sono il programma di marketing Goal Set, il programma di marketing Fractal e il programma Carriera Leadership. Cos'è il programma? di marketing Goalset è un sistema intelligente di gestione delle proprie vendite e raccomandazioni che permette ai business partner che hanno attivato una o più sottoscrizioni di sviluppare business cluster del programma Incentivi Goalset ricevendo quindi in premio dei punti bonus che potranno essere scambiati in oro, in denaro o in codice di attivazione per nuovi prodotti della piattaforma quindi è come vi dicevo il cluster sono i sistemi contabili che generano le uh, retribuzioni, i compensi del, del business partner. Abbiamo quattro tipi di cluster, lo smart, il pro, l'accord e l'ine. Um, sono tutti quanti suddivisi in tre sezioni, l'unico che ha tre sezioni è il pro, le altre ne hanno due. E alla chiusura di ciascuna eh, sezione il business partner riceve una retribuzione. Per la smart sono due da 300 euro, per la pro sono tre da 750 euro per un totale di 2250 euro, per l'accord sono due da 650 euro per un totale di 1300 euro e per airline sono due da 1200 euro per un totale di 2400 euro. Per quanto riguarda il programma uh, di marketing Fractal, si apre perché la società con piani di sviluppo ventennali ha messo a, a disposizione di tutti i business partner G2S la possibilità di diventare soci comproprietari della piattaforma online, ricevendo enormi benefici dall'acquisto di titoli obbligazionari della società, i cosiddetti ACN Security. Anche in questo caso vi sono diversi pacchetti per tutte le esigenze, Um, per ogni tipo di tecnicismo vi chiedo gentilmente di um, chiedermi in privato ulteriori domande oppure di contattare la persona che vi ha invitato a questa presentazione e chiedergli uh, le diciamo, specifiche sui tecnicismi perché spiegarlo così uh, in una presentazione online diventa un po' complicato, è sempre meglio farvi vedere il back office e darvi degli esempi. Ok, uh, semplicemente dietro a questi uh, pacchetti vi è un algoritmo frattale che um, dà dei, dei token, una sorta di gettoni, da abbinare in alcune tabelle e loro, il loro abbinamento crea una, delle uh, composizioni che generano ulteriori bonus per i business partner. Cosa è successo? Allora, il 12 novembre del 2020 è avvenuto un grande evento per la crescita e lo sviluppo della piattaforma Gigos. Grazie alla fusione della società tra l'inglese Gig Capital LTD e la canadese Nando Water Energy Inc. è nata la società americana capogruppo della struttura di holding Global Success Management Inc. con sede legale in Canada. Questa nuova società, grazie all'emissione di nuovi titoli obbligazionari convertibili in azioni al 31 dicembre del 2025 offre a tutti quindi i propri soci l'opportunità di costruirsi la propria sicurezza fi finanziaria attraverso l'acquisto di questi titoli e la proprietà di questi titoli eh, genererà sia dei guadagni passivi che dei guadagni attivi i guadagni passivi sono praticamente l'interesse annuale del 14% in, in titoli sessi più il 6% in euro 24 carati come bonus marketing fedeltà e la rivalutazione del costo del capitale. Invece i guadagni attivi sono appunto i bonus giornalieri generati dalla promozione e lo sviluppo della rete di soci con proprietari della piattaforma e non va dimenticato che i titoli obbligazionali sono ereditabili, quindi saranno e garantiranno la sicurezza finanziaria sia a voi che alla vostra famiglia. Il programma di leadership, per ultimo ma non meno importante, è il modo di costruire la carriera no? del business partner. La carriera quindi è diventare un leader, una qualifica che si raggiunge grazie a un buon lavoro di squadra svolto con la propria rete di business partner. Quindi ogni volta che noi aiutiamo un cliente o un business partner nella propria struttura, al acquistare un prodotto o un servizio della piattaforma, si guadagnano degli ulteriori bonus. Essere leader vuol dire diventare una figura di riferimento per l'azienda e per la propria squadra. Si, podono, si possono quindi ricevere in modo passivo bonus dalla struttura clienti e partner da noi generata. I punti bonus ricevuti in automatico possono essere sempre scambiati per oro, denaro, titoli o codici di attivazione all'interno della piattaforma. Ma a livello pratico, come si fa a diventare un leader? Allora, intanto il business partner deve sottoscrivere l'intenzione di partecipare alla leadership. Poi deve acquistare qualsiasi tipo di sottoscrizione e deve avere tre business partner invitati personalmente nella propria rete ed accumulare almeno 50 unità di ricompensa. Quando tutti questi, tutte queste condizioni sono soddisfatte, il business partner diventa leader di primo livello e guadagna quindi un'ulteriore remunerazione aggiuntiva perdona, sotto forma di punti bonus. Questo piano compensi prevede 15 livelli di leadership da scalare dal primo al quindicesimo. Riassumendo, possiamo dire che il ciclo della sicurezza finanziaria è basato su tre elementi fondamentali che sono la tecnologia, perché noi lavoriamo grazie a una connessione internet con un computer, un pc, un tablet. Le persone, perché noi lavoriamo per e con le persone e l'oro 24 carati perché grazie a tutto questo noi possiamo guadagnare oro 24. Perché noi consigliamo di scegliere G2S? Innanzitutto perché l'azienda ha oltre 10 anni di esperienza, sono 11 anni quest'anno, il prodotto è sicuro, di valore ed ha una popolarità storica, l'acquisto di oro è sicuro e molto vantaggioso, come vi dicevo prima si parla dell'8% in meno rispetto agli altri negozi di oro. I guadagni sono elevati, veloci e passivi per i partner, ma sottolineo elevati e veloci in base al proprio lavoro di squadra e quindi a quanto noi aiutiamo la nostra squadra a crescere. Il programma di marketing è sostenibile, non abbiamo autoconsumo o qualifiche mensili, quindi una volta che raggiungiamo un certo livello di leadership, non dobbiamo riconfermare lo stesso livello il mese successivo, ma semplicemente andiamo avanti accumulando punti bonus ulteriori, punti di leadership e quindi fino a raggiungere il livello successivo. La formazione online, ripeto ancora una volta, è gratuita, con sistema e metodologie comprovate con successo. Se ha possibilità di crescita sia personale che professionale, io stessa... Qualche anno fa non avrei mai pensato di arrivare a fare delle presentazioni online diretta su Facebook. Assolutamente no? E poi comunque professionale grazie al programma di leadership. Abbiamo assoluta libertà di gestione del nostro tempo e la famiglia è globale. Infatti il business è internazionale. A noi piace sempre dire che ci muoviamo insieme e insieme conquistiamo nuove vette. La stabilità e l'affidabilità di Global Integral contribuisce ogni giorno allo sviluppo del nostro business dell'oro in totale sicurezza. Diventa quindi anche tu business partner della piattaforma di oro numero uno al mondo. Con la piattaforma online G2S l'unico vero rischio sarà quello di migliorare la tua vita. Ok ragazzi, io ho finito la presentazione. Sono tornata qui in sala con voi. Do il, mm, ringrazio e saluto le ultime persone che non avevo fatto in tipo salutare. Ciao Franco, buonasera. Buonasera Michela. Ok, sto scorrendo un attimo indietro i messaggi e non vedo domande scritte al momento sentitevi liberi di farmi domande qualora ne aveste uh, sì. Emanuele brava Francesca complimenti grazie mille Emanuele sempre sempre gentile grazie Chiara ciao Chiara scusami ma non ti riconoscevo perché venivi col nome della pagina Matilde complimenti Franci bravissima come sempre grazie mille Matilde Niente, io non vedo domande, forse vi, insomma, vi sentite un po' in soggezione a farle in diretta, non c'è nessun problema se volete scrivermi in privato o se eh, comunque volete contattare direttamente le persone che vi hanno invietati a questa presentazione senza problema fatelo e saranno lieti tutti quanti di dare eh, risposta a ogni vostro dubbio. Eh, Bravissima Franci, grazie, io vi ringrazio veramente, Matteo anche sempre più bravo, grazie. Siete sempre gentilissimi con me, vi ringrazio anche per il supporto che mi date. Eh, ringrazio a tutti per la partecipazione a questa presentazione e rinnovo l'invito alla prossima presentazione ehm, lunedì sera alle 21.30. Grazie ancora a tutti e arrivederci alla prossima.